No, perché questi momenti ci piacciono. Liberi. Dove la musica. Niente. Racconta. Ecco. Vediamo se siamo bravi. Su le mani a tempo. E. Uno. Due. Tre. Ancora. Più su, più su. Gia, tempo Vamos Sì Spettacolo puro